Buongiorno a tutti da Cristiana Monzi. Eh, in questa edizione della, di Radio Zen, in questo piccolo audio che vi offriamo, vorremmo dare voce al DAO. Eh, il DAO è stato un antenato dello Zen, è in qualche modo un parente eh, e siamo tutti seduti un po' alla stessa tavola. Quindi eh, trovo opportuno dargli voce perché eh, il DAO certamente ci insegna a vivere più in armonia con la natura in questo momento di emergenza ambientale. Trovate tutte le notizie su quanto leggiamo nel testo allegato. Buon ascolto. Nel paese dei Song c'è una regione detta Jingxi, dove crescono catalpe, cipressi e gelsi. Quando il loro tronco si può appena circondare con le mani, questi alberi vengono tagliati per farne pali, a cui legare le scimmie. Quelli la cui circonferenza è di sette o otto braccia vengono abbattuti per farne delle bare per famiglie dei nobili e dei ricchi mercanti. Nessuno di essi porta a termine gli anni che gli sono concessi dal cielo. Tutti muoiono prematuramente per opera delle asce. Questa è la disgrazia di essere utili.